Per cui, eh, ripeto, adesso eh, va benissimo anche cioè, l'emendamento che ha presentato Marzio è un emendamento che è presentato anche dall'Udc e dalla Lega. Ehm, penso che non sia una grossa difficoltà rispetto a quello che diceva anche il Presidente Motta aggiungere un'altra scuola alle tre per un semplice motivo che siccome alla fine saranno due le scuole quindi qualcuno dovrà fare un'altra selezione rispetto ai tre nominativi proposti a questo punto si fa una selezione su quattro anche se saranno sempre due le scuole da, eh, dove si dovrà intervenire faccio presente infine che la scuola primaria Locatelli è una scuola che ha circa 560-570 studenti e forse necessita, magari un intervento. E non è che la dobbiamo escludere perché la scuola Locatelli gli hanno fatto le finestre nuove e allora il bonus se ne è già giocato. No, non è che è così che funziona. In zona 2, per esempio, c'è stata una ristrutturazione delle scuole primarie è una messa in sicurezza e nel contempo insieme ai lavori di messa in sicurezza hanno messo posto anche il giardino, in modo che non bisogna intervenire ogni volta a distanza di tempo sempre sulle stesse scuole, sistemiamole. Sistemiamone una, finisco subito, troppo non c'è nessuna pericola del tempo, e sistemiamone una, sistemiamola bene e per un po' di tempo perlomeno siamo sicuri che su quella scuola non dobbiamo intervenire, grazie. Consigliere sì. Tagliabue. Sono per dire che stasera mi trovo perfettamente mi si sinteria d'accordo con quanto ha eh, risposto il gruppo cortese, ma soprattutto trovo condivisibile il giudizio che ha dato sulla conduzione della Commissione, di quella Commissione. E cioè, davanti a una apparente facciata di democrazia, fatto il gioco era già tutto stato fatto e non casualmente erano presenti giusto i direttori quelli che poi vengono proposti nella di questa sera. Io feci un intervento quella sera, quello di sì quella sera, e chiesi di sapere con quale modalità sono state condotte le analisi sulle varie scuole e cioè io sarei ho spiegato cioè, che una commissione tecnica data anche come dire, caricata dall'amministrazione comunale avesse in qualche modo compilato delle schede lo stato di manutenzione delle varie scuole e quindi attraverso un giudizio unitario gli stessi avessero in qualche modo messo in fila le priorità ma ciò non è accaduto quello che veniva detto è girate per le scuole e le vedete voi quello che è e allora mi ricordo che fece un intervento del tipo che la mia impressione era che chi riusciva a piangere di più addosso la scuola alla quale era più affezionato chi riusciva esaltando le, eh, come dire, le negatività ad, ad accedere alla, al requisito per poter essere come dire, inserito tra i paesi questo è veramente secondo me mancanza di, di serietà da parte di come sono andate le cose da parte di chi conduceva la commissione tutto ciò detto tutto ciò detto non, non mi sembra pertanto scandaloso, no? visto che tanto le scuole sono due che saranno scelte fare una proposta su un di quattro scuole perché se fosse stato tre il limite e poi tre finanziati una cosa, come dire, che aveva un certo significato assolutamente non, come dire, delogabile. Ma nel momento in cui il consiglio propone tre, perché tanto se ne fanno due, ma scusate, proponiamo le quattro, visto che tanto poi ne fanno due. E chiudo l'intervento dicendo che conoscete un po', come dovuto vedere, in commissione la situazione della scuola di Ipotini, e quindi mi trovavo concordi per chi la proponeva altrettanto conosco la situazione che era della cortesia e secondo me non è meno eh, meno faticente della pollice. Cioè, eh, siamo esattamente sullo stesso livello sullo stesso piano pertanto mi sembra che la mia mente può consigliere grazie, ah, ossia questo assolutamente come dire, sono benissimo capogruppo la terza eh, sì, grazie allora, intanto eh, fa un po' specie leggere il titolo, diciamo, di, questo, di questa delibera si sta parlando di scuole che hanno i bei, i begliani, no? qui anche il nostro giovanissimo eh, consigliere cortese, insomma anche frequentato. In nel titolo già della delibera che stiamo diciamo, discutendo si parla di adeguamento normativo, quindi in pratica già qui abbiamo delle scuole che praticamente sarebbero fuori norma a quanto pare, oppure si sono degradate con gli anni, però se ce n'è, vuol, vuol dire che ce n'è un po' in zona, no? almeno gli interventi di adeguamento normativo dovrebbero essere fatti, però a prescindere da questo, una... allora intanto contesto il metodo che è stato utilizzato e questa diciamo, specie di lotteria a cui noi prestiamo il fianco da parte del, dell'assessorato degli uffici tecnici in cui ci si chiede, indicateci tre scuole e noi sceglieremo eh, due di questi. insomma mi vengono in mente scenari eh, poco simpatici, diciamo da, poco, da, con questa metodologia, per cui sarebbe stato bene fare una classifica generale e pianificare negli anni, almeno, gli interventi da questo punto di vista. Mentre parliamo di giardini, mi soviene che l'anno scorso, se non erro, eh, non mi ricordo in questo momento se la cifra era 30.000 o 40.000 euro, che in qualche modo eh, la scuola ISEO diciamo, era stata eh, giudicata dal, so, dal Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze o questo tipo, eh, insomma, come scuola bisognosa a cui diciamo, bisognava intervenire perché proprio il giardino era in condizioni disastrose e poi per una questione legata all'accessibilità al pubblico, eccetera eccetera la stessa scuola ISEO aveva rifiutato l'intervento, quindi volevo chiedere ai presidenti Monta e Lo consolo che, che cosa ne è stato di quell'intervento e che cosa ne è stato della stessa scuola in SEO, visto che all'epoca era ritenuta la più disagiata. E sinceramente eh, mi viene un po' male anche star lì a litigare fra Locatelli o Bodio o Iseo, però, ad esempio, a proposito dell'Iseo, una cosa che ci chiediamo è che fine ha fatto l'intervento in SEO, visto che non è stato fatto. Com'è nella classifica rispetto all'appodio? E comunque in no, ogni caso la critica è che magari in quanto commissione avremmo dovuto partecipare, diciamo, a stilare questa classifica. Grazie. Grazie. Eh, dunque, parto dall'ultima cosa per fare un attimo di chiarezza. Eh, per quanto riguarda la scuola di Silo. Si trattava di un progetto educativo che prevedeva interventi sul giardino, ma proprio perché era un progetto educativo, aveva delle caratteristiche particolari, ragion per cui doveva essere un progetto che interessava una scuola elementare, primaria, scusate, che confinasse con una scuola dell'infanzia. Quindi la scelta non era caduta su Iseo perché era la scuola più conciata dal punto di vista del giardino, ma perché in zona 9 la caratteristica di avere un giardino in comune tra scuola dell'infanzia e scuola primaria era riservato a tre scuole, Gabro, Iseo e eh, Cesari, il consiglio di zona dei ragazzi e delle ragazze aveva visionato le foto delle tre scuole. Per quanto riguarda Cesari, sinceramente, è una scuola con un giardino in buone condizioni, quindi aveva deciso di non intervenire. Per quanto riguarda GAPRO aveva deciso che era molto fuori e che invece il in seo era più raggiungibile da tutti. Quindi l'idea di avere un giardino ristrutturato eh, raggiungibile da tutti quanti, da tutti i ragazzi della zona, era la ragione che aveva fatto scegliere cadere la scelta su Isidore, che tuttavia ha un giardino che è indubbiamente bisognoso di ristrutturazione non comunque allo stesso livello dell'abolio, perché l'abolio ha, e quindi questa è una cosa, quindi Iseo non era stata scelta come giardino scolastico più disastrato della zona, ma come il giardino più adatto a questo progetto educativo tra gli unici tre della zona che avevano le caratteristiche che corrispondevano al bando. Fatta luce su questa cosa. Secondo, non è vero che qua c'erano solo le dirigenti delle scuole scelte, perché la dottoressa Monopoli e la dottoressa Bertagliola erano presenti in commissione in rappresentanza di tutte le PO, le posizioni organizzative, le dirigenti delle materne e in accordo tra loro avevano eh, deciso di indicare alcune scuole che coincidevano con le indicazioni fatte dal tecnico Giulia. Renni. Ora, il tecnico Giuliarelli può avere chiesto alle PO, secondo loro, quali erano le scuole più, eh, più disastrate dal punto di vista del giardino per la scuola dell'infanzia io questo però me la sento di affermarlo in assenza del tecnico Giulia Reni per, tendo a, a protendere per la scusate però io sono stata in silenzio ad ascoltare tutti chiedo altrettanto rispetto e silenzio nel momento in cui do le spiegazioni che mi sono state richieste allora il discorso è semplicemente nessuno qua dentro eh è la presidente che è fuori per cui è utile che saranno quelli che sono i pochi rimasti in aula che sono in silenzio faccia chiudere porta il discorso è semplicemente che eh, queste scuole effettivamente hanno necessità urgenti per quanto riguarda l'abogio si tratta di una scuola che si trova in un'area priva di spazi verdi che sappiamo che si trova sulla circonvallazione. È una scuola che ha un, praticamente un campo di pattinaggio in abbandono che costituisce l'unico spazio su cui i bambini possono giocare. Questo campo di pattinaggio è circondato da un cordolo che è estremamente pericoloso. Questo cordolo, nel caso di caduta di un, accidentale di un bambino, può eh, creare problemi, di conseguenza mi sembra che l'indicazione dell'aborio come primaria che ha più necessità sia del tutto ragionevole. Per quanto riguarda il discorso finestre, anche questo non ha senso, la Bussero adesso vedrà la sostituzione delle finestre, e nello stesso lotto di lavori da parte del, eh, della parte giardini vedrà la ristrutturazione del giardino. Non è che si tratta di dire faccio una cosa a quello e allora non, la faccio, non ne faccio un'altra e accontento un'altra scuola. Si tratta del fatto che anche la Bussero aveva, come il consigliere La Terza ha potuto vedere di persona nella commissione sopralluogo, aveva... I cordoli nella stessa maniera della voglio, cordoli che rendono la struttura non solo disagevole per cui i bambini giocano nella terra, tornano su sporchi, come vale per la Locatelle, Ma nel caso della Bodio eh, e della bussola, costituivano un obiettivo e grave problema di incolumità per i bambini. Questo è il motivo per cui. La bussola è quella emessa nell'8 2013 e la voglio e chiediamo di metterla nell'8 2014. Dopodiché io non abito in Bovisa, abito... Da tutt'altra parte, quindi non ho nessuna motivazione di ordine, eh, così non so, non capisco per quale motivo mi si viene accusata, mi viene, vengo accusata o veniamo accusati io e eh, così carmota di aver fatto una scelta sulla base di criteri non oggettivi. I criteri oggettivi sono le foto che vi ho inviato, che uno una vendetta e che dovrebbero farci interrogare sul fatto che questa scuola non ha ricevuto questo intervento indispensabile nei vent'anni in cui i genitori l'hanno richiesto nonostante le 320 firme dei genitori che l'hanno richiesto. Detto questo io ho qua il documento in cui mi si chiede l'individuazione che appunto è Manutenzione straordinaria per adeguamento normativo e di qualificazione dei giardini interni o di pertinenza ad edifici scolastici comunali 4-8 e in questo mi viene chiesto di individuare tre scuole che potrebbero essere inter interessate alla riqualificazione. A questo punto non so, vogliamo indicarne quattro, però eh, in questo caso non abbiamo fatto veramente la disamina sulla quarta, non l'abbiamo fatta perché non abbiamo confrontato altre realtà. Potremmo appunto confrontare a questo punto la locatelli con l'ISEO eh, oppure eh, con altre scuole, eh, abbiamo un problema grave anche nei giardini della, primaria, della scuola dell'infanzia del nido Monterotondo eh, Cirie, eh, potremmo allargarci con alla torce, che ha un, praticamente uno sterlato, eh, potremmo sbizzarrirci veramente eh, all'infinito. Io ritengo che questa indicazione sia un'indicazione data sulla base di quello che effettivamente erano le urgenze della zona. Grazie. Consigliere Ferrari. No Presidente, una buona formalità perché prima mi ero dimenticato di sottolinearlo, l'emendamento non è presentato solo a me, ma eh, dal consigliere Cortesi dell'UDC e dal, eh, dal consigliere Belli della Lionor. Basta, grazie. Quindi cosa vota? Mettiamo in votazione il voto. passato. Il passato. Il passato. Il passato. Il passato. passato. Il passato. passato. la passato. passato. Il passato. passato. Il passato. Il la parola passa ah, la parola come porta scuola come hai sbagliato siamo in fase di votazione dell'emendamento io mi chiedo come il fuori mi di io abbiamo parlato. Sì, io votazione la delibera. Eh, eh. Siamo in fase di votazione della delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevole 19, contrario 0, 31 11, approvato. Passiamo al punto successivo, individuazione dei criteri per la stesura del banco per l'assegnazione del carico postaliero la terra, lato destro, di Vitalite, di 61, la parola al Presidente della Commissione di del Ascoltamento, Roberto Regolano. Grazie Presidente. Onorevole Consiglio, a seguito della delibera della Giunta Comunale numero 1978 del 28 settembre 2012, avete come oggetto approvazione dei criteri per l'utilizzo e la concessione d'uso di immobili di proprietà del comunale a fine di avviare progetti finalizzati allo sviluppo di attività culturali, sociali e economiche. Le commissioni decentramente del Comando e, del e del Magno hanno convocato una serie di commissioni per definire i criteri da considerare nel bando per l'assegnazione di oggetto. Le riunioni delle commissioni sono state tenute presso la Biblioteca di Miladin e nella sede del Consiglio di Zona ed hanno visto la nutrita partecipazione di associazioni di cittadini, in particolare del quartiere di Arcos. Hanno espresso le loro aspettative e il loro desiderata in merito ai servizi che dovranno essere offerti. Le Presidenze delle Commissioni hanno sottolineato più volte gli obiettivi della delibera di moneta e, a conclusione, hanno delineato il programma che verrà seguito dopo l'approvazione da la parte del Consiglio di Pione. I criteri discussi e provati di maggioranza di posti sono diversi, il bando dovrà prevedere la valorizzazione delle associazioni che si mettono in rete al fine di offrire servizi a un'ampia fascia di cittadini. Nei criteri di assegnazione del bando si dovrà valorizzare le esperienze effettuate del dalle associazioni negli ambiti di attività previste dal progetto di gestione, con particolare riferimento alle associazioni della zona nord e alle esperienze pregresse nell'ambito del simbolo della zona il progetto di gestione dovrà contenere un piano multifunzionale contenente le seguenti attività da realizzare all'interno dell'immobile. Attività di aggregazione di poli creativi e di laboratorio rivolte agli anziani. Sportello di prevenzione delle violenze di genere contro le dipendenti. Servizi alle famiglie e alla persona, in particolare riguardo alle mamme in difficoltà e in erovenite. Servizi per permettere ai giovani l'espressione della loro creatività, in particolare in campo musicale e teatro. Servizi per le prestazioni di attività di supporto scolastico, rivolto in particolare a bambini e ragazzi al scuola del nonno. Attività laboratoriali destinate ai bambini al fine di sviluppare la loro creazione. Gli orari di apertura dovranno essere definiti in coerenza con gli orari di apertura e chiusura del parco di vita In accordo con il Consiglio di zona, dovrà essere prevista disponibilità di spazi. Per incontri di associazioni, i dati e di adulti di cittadini della zona. Si dovranno prevedere periodici incontri con l'associazione concessionaria e gli spazi per verificare lo stato dell'arte dei progetti e la situazione economica. A questi incontri parteciperanno, oltre al personale del settore della domenica, anche il Presidente della Commissione di Accentramento e del Mando. per riferirsi che adesso, al consiglio di Grazie Presidente, io ho tre ammendamenti ehm, riguardo al fatto che secondo me la, la, la delibera deve contemplare anche ehm, sia la quantità di tempo da destinare alle associazioni e ai comitati cittadini Uh, che vorranno utilizzare i, i spazi ed era una proposta che aveva fatto il uh, capogruppo Melone, cioè, quindi riservare una percentuale proprio del tempo, nei, nei, nei criteri una percentuale del tempo che uh, è a disposizione per le associazioni. Se fate, io ho fatto un calcolo, diciamo, se... E gli spazi venissero aperti dalla da mattina alle 9 fino alle 11 di sera 7 giorni su 7 si avrebbero, si avrebbero un centinaio di ore di apertura di spazi quindi il primo ammendamento chiede quindi che almeno un 15% di queste ore venga dedicato a associazioni, comitati e gruppi di cittadini per, eh, che, non sono, che non fanno parte del, del, del bando Secondo emendamento, e, um, ho preso spunto anche da quello che, che è stato discusso e proposto nel, nel centro sportivo di Via Salemi, riguarda l'orario, cioè molto spesso, um, almeno parte dei, dei, dei comitati, dei gruppi e dei cittadini si trova nel pomeriggio, cioè diciamo in tarda serata, perché chiaramente durante il giorno lavora, quindi secondo me è importante anche definire che una parte di queste ore siano eh, messe a disposizione da un certo orario in poi. E infine i costi, e nel terzo emendamento chiedo che una parte del, de, di queste monte ore venga messa a disposizione gratuitamente mentre l'altra parte con, le tariffe non, con tariffe non superiori a quelle stabilite dall'amministrazione per gli spazi messi a disposizione del Comune. Sì, nella percentuale del 50%. Grazie. Presidente Grazie. Eh, Colgo lo spirito propositivo dei emendamenti proposti dal consigliere Ciusei, eh, anche se non mi trovano d'accordo personalmente eh, perché rischiano di mettere dei paletti restrittivi a, invece a una eh, proposta che cerca di essere il più ampia possibile eh, e nelle linee guida noi abbiamo scritto chiaro che questi spazi devono essere dati anche alle associazioni di quartiere che informalmente possono chiedere di fare delle riunioni a te estemporanei, eh, il comitato genitorio se di sera le sale sono a disposizione, eh, le associazioni di tutti i tipi e di tutte le, dire, um, le sfumature possibili e immaginabili, a patto che siano ovviamente compatibili con quello che si trova, quindi eh, quello di la vita e quello di un parco, hanno la disponibilità e la possibilità di usufruire di questi spazi quindi più paletti mettiamo il 10% di de ore tariffe, secondo me andiamo a imbriviare un ragionamento che invece cerca di essere eh, il più eh, aperto possibile proprio per dare la possibilità a una cordata di associazioni di gestire questo spazio nella, come dire, nella, nella possibilità eh, più ampia eh, del ventaglio di offerte che è ovviamente il contesto richiede, non, non vedo magari ecco una sala prove di musica e di meta in un contesto di vita con la biblioteca tu, tutto ciò che è accettabile all'interno di quel contesto non ha nessun tipo di preclusione quindi mettere dei paletti così rigidi come adesso lei proponeva mi sembra come dire contrario allo spirito della delibera che è appunto è una delibera eh, innovativa rispetto a eh, a ciò che avveniva negli anni passati rispetto al demanda, rispetto all'assegnazione degli spazi che infatti non funzionavano, infatti gli spazi eh, demaniali erano costantemente chiusi in stato d'abbandono. Ma questa delibera, cioè il tentativo di superare in, uh, questa difficoltà, eh, di mettere a bando questi spazi eh, che appunto negli anni non venivano mai assegnati, con questa delibera innovativa e, tra l'abbiamo detto, rivoluzionaria rispetto alle impostazioni del passato, si sta cercando di riattivare Ecco, noi possiamo parlare di una lettera, poi io vi invito a leggere nel sito del Comune di Milano sono decine e decine di spazi che vengono messi in tutta la città, vanno in base a questa libera. E quindi, mh, come dire, ci stiamo provando, è un esperimento eh, delicato e anche difficile proprio per come è impostato dal punto di vista culturale, ma lo sforzo che noi stiamo facendo in questo Consiglio di zona è di... Ah, questo, questo spazio di 320 metri quadri, perché è stato misurato nelle ultime settimane con precisione, quindi, eh, questa è la valutazione finale del geometra. E tutti insieme cerchiamo di portare avanti questo progetto. Quindi, io dal mio punto di vista sono sentito anche i colleghi che siete andati avanti, ma non accolgo gli da questa impostazione. Ho caputo un prima di dare la parola al consigliere. Sì. Contrariamente all'entusiasmo che continua a manifestare, il Presidente Fregoni, in noi abbiamo più che altro preoccupazioni. Perché sì, siamo consci che quello spazio sia rimasto in me, inutilizzato da troppo tempo, veramente troppo troppo tempo. Ma anche la fretta in un periodo di carenza di risorse rischia di sprecare un'occasione per il quartiere in cui Villalita è inserito. Abbiamo una grandissima carenza di spazi e con un bando troppo generico, come dice lei, il Presidente Fregoni rischiamo di fare l'opposto di quello che vogliamo ottenere, ovvero garantire servizi per la comunità. Rischiamo che associazioni che pur legittimamente avendo bisogno di spazi, partecipino al bando senza avere un'indicazione precisa delle funzioni che noi maggiormente riteniamo utili e limitino la fruizione di quegli spazi alle loro poi esigenze. Tutta questa possibilità di ampio utilizzo da parte delle associazioni, avendo visto anche lo sviluppo delle discussioni e di base all'interno delle commissioni di quattro chiavi da vita, non rendono alquanto quanto aleatoria, la difficoltà dei costi che sono comunque legati a, a questa opportunità rischiano di non arrivare a soddisfare, ripeto, la prima resigenza che è quella dei servizi per i cittadini, dove i servizi per gli anziani che mi fadiscono, sono tra la principale preoccupazione e tra le principali mancanze del quartiere di Africa a differenza di altri quartieri più fortunati ma non centro anziani, che vedono anche questa volta il rischio di non essere, di non essere soddisfatti. Spero che proseguiremo magari poi successivamente, mi permetto un piccolo accenno a recupero anche di altri spazi a questo punto, perché se riusciremo ad allocare Villa Litta, se riusciremo a sistemare anche gli spazi che dicevamo qua nell'ultima commissione di Aspadini di Galei no, magari sarà anche il caso di affrontare la invito a affrontare i spazi che so di carità compagniale la villetta sarebbe un'ottima occasione un ottimo prossimo elemento per poter finalmente affrontare la qualificazione di uno spazio da tanto tempo abbandonato che so che a lei sta molto a cuore e la invito a farsene presto carico grazie consigliere ne sì, grazie presidente ma in realtà non sono grossi paletti, Cerca, le, gli emendamenti cercano solo di garantire eh, i gli spazi per i cittadini che non, eh, che non saranno dentro quelle associazioni quindi chiede soltanto che due o tre ore al massimo al giorno dalle 5 in poi vengano dedicati eh, alla possibilità per i cittadini di, di utilizzare questi spazi, per i costi la stessa cosa, nessuno ci ci eh, garantisce che le associazioni che entreranno non mettano eh, prezzi e costi che sono eh, alla fine che, che vanno contro questo spirito proprio di far utilizzare gli spazi eh, eh, alla cittadinanza, ai comitati, e alle associazioni quindi eh, non, non li vedo come grossi paletti mi sembra soltanto un modo di eh, riservare tempo e spazio eh, ai cittadini che non sono parte di quella... De del, del, delle associazioni che fanno parte della, del bando. Grazie. Presidente, Lano. grazie Presidente. No, io volevo semplicemente dire che eh, mi sembra che nell'ultimo punto della relazione sia chiaramente evidenziato che ci sarà un controllo abbastanza stringente per quanto riguarda la situazione economica di cui faceva presente il consigliere. Per quanto riguarda le ore, effettivamente è un, secondo me, anche secondo me è un patore di difficile eh, definizione adesso. Noi eh, potremmo dire dai, un giorno alla settimana, però se ci viene proposto da un pool di associazioni una serie di interventi che lo occupano in quasi tutte le ore del giorno eh, saremo un pochettino, potrei dire, vincolati a questa, a questa ad aggiungere questo, questo sì, tipo di risposta. Quindi io eh, prima di tutto voglio, voglio ringraziare il consigliere Allei perché Devo riconoscere che anche indipendentemente mitad per gli emendamenti che ha presentato questa sera è stato uno dei consiglieri più collaborativi su questa stesura dei criteri. Quindi lo ringrazio. Però, però come si diceva, eh, non sono d'accordo con quanto eh, diceva la Presidente Pregoni sulla possibilità di accettare gli emendamenti. Quindi io non, mi associo a lei non accettando. Grazie. Grazie. grazie presidente. Ma, eh, solo per fare una riflessione eh, sul percorso che abbiamo fatto con questa delibera e con il lavoro di, di, del presidente Medovango e della presidente Fregoni, il riferimento alla delibera votata il giorno scorso sul campo di Via Salemi è secondo me eh, un po' inappropriato nel senso che siamo in due situazioni completamente diverse. Se da una parte il campo di via Salemi aveva un solo uh, sì. assegnatario, sì. la, la, la, no, la no, no, lui, lui la città, sì. la città. Sì. un solo assegnatario. Quindi è stato possibile, avendo già lui diciamo, uh, fatto l'investimento, e essendosi già lui preso carico comunque dello spazio, uh, siamo riusciti insieme a lui a ragionare di, di quello che. Serviva al quartiere, quindi siamo riusciti diciamo, a trovare un compromesso con quelle che erano le sue esigenze commerciali e quelle che erano le nostre esigenze diciamo, di tutela eh, del pubblico, che è quello che dovevamo fare noi. Qui ci troviamo in una situazione un po' diversa: nel senso che qui non abbiamo un referente già definito, abbiamo degli spazi, dobbiamo metterli a bando, dobbiamo metterli a bando eh, in uno. Contingenza economica per il Comune di Milano difficile e nonostante questo eh, c'è un tentativo di innovazione da questo punto di vista per cercare comunque di rendere disponibili spazi ad associazioni e cittadini. E ha detto bene il presidente Medolago che una volta diciamo, che eh, l'associazione avrà vinto il bando, poi sarà nella sua disponibilità come vincitrice del bando e penso anche nel suo interesse come è stato nell'interesse del proprietario del campo di via Saleni di cercare di intrecciare il più possibile quelle che sono le, le proprie istanze le proprie proposte con quelle che sono invece le richieste dei cittadini non penso che uno uh, un'associazione o una rete di associazioni venga un bando per poi non avere nessuno che partecipa alle attività che vengono proposte e quindi è logico e forse sarà anche più semplice di quanto immaginiamo che le associazioni proposte avranno attenzione a quelle che sono le richieste del, del quartiere e le esigenze dei cittadini. Vedremo. Ci sono i tre emendamenti presentati dal consigliere Agnus Dei in votazione. Chiede appunto di aggiungere alla fine del paragrafo in accordo con il Consiglio di zona inserire per il 15% del tempo totale di apertura degli spazi, il secondo che chiede eh, di mettere il 50% di questo 15% della messo a disposizione di associazioni comitati di pubblico tarifici dal lunedì e venerdì dalle in uh, poi e il terzo riguarda i costi, il 50% del del di questo 15% a disposizione gratuitamente e la restante parte. 90 appunto, superiore questa, per appunto con tariffe non superiori con le statistiche dell'amministrazione per violare le messe a disposizione per, per i locali sono state messe a disposizione del comune mettiamo in votazione l'emendamento 1 1 2 3 che più, che più, che più, viene, che più viene, che chiudiamo la votazione nel corso presenti favorevoli 7 contrari 21 assenuti 0 lo spinto chiamo in votazione il il secondo scusate l'emendamento. anche qui si attiene a me Chiudiamo la votazione. Mm. Presenti 28 favorevoli 7, contrari 21, assoluti 0. Chiudiamo la votazione del terzo emendamento. Sembra di essere a votano chiudiamo la votazione <ride> questo, questo cambiamento <ride> no, è solo ah, no. Scusa. Sì. Ah, no. sono assolutamente loro come ferrario Ferrari. perché l'amendamento ferrario? Ferrari. No, no. perché era scritto emendamento ferrario? perché è sbagliato Rifuso, dai, non Mettiamo in votazione l'intero... Voglio stelire. Voglio stelire. Voglio stelire. Voglio stelire. Voglio stelire. Voglio stelire aiuto al santo. santo aiuto cos'è che hai votato? è quello rosso schiaccia quello rosso quello verde oh. wow. sì, vediamo la votazione presente 29 no, favorevoli 22, sicuro 0 sono 7 approvato eh? Eh? Eh? Siamo al punto proposte di riqualificazione delle aree verdi e della viabilità dei denuncioni, del strutture dei fontanelli di Tago, la parola al Presidente della Commissione Ambiente Andrea Moda. Sì, grazie. Intanto faccio presente che nell'oggetto deve essere stracciato il riferimento alle vie fontanelli di Tago perché non completamente trattato in commissione e quindi non riportato relazione. Nella, nella le commissioni ambiente e Territorio, riunite in seduta congiunta il 27 maggio, l'11 giugno e l'8 luglio 2013, hanno discusso la riqualificazione delle aree verdi e della viabilità di due distinte località, via Sindel-Smith e via Dombrioli. In particolare per una di queste maggioranza si è deciso di formulare le seguenti richieste di riqualificazione. Per l'area di via Silvestri-Smith e Tubio Testi si chiede di istituire il senso unico di marcia per le vie Silvestri in direzione sud o le Smith in direzione ovest, in modo da aumentare l'offerta di costi per la sosta regolamentata mediante la tracciatura delle strisce blu relative all'ambito 43 su anche i lati delle stesse. In via Silvestri, vista la dimensione della carreggiata, potrebbe anche essere possibile optare per gli stalli a vista di pesce o a pettine, almeno su uno dei due lati, suggerimenti dell'alto destro. Di predisporre il portale di limitatori di altezza che impediscono l'accesso all'area adibita a parcheggio in via Silvestri, di campi dei veicoli con altezza superiore ai due metri d'altezza di prevedere il rifacimento della recinzione del giardino in modo che possa essere chiuso nelle ore notturne, eventualmente cominciando a realizzare quella sul lato di acidi destri dove sono più frequenti le pulsioni notturne. Sì, sì, sì. Ah, no. Per l'area di Dio Don che già prima dei lavori di M3 ed è in cantiere ex era attrezzata con un caffetto da calcio con piccole forze, un anello di patinaggio e un campo da base, e fa il lavoro, si chiede di riqualificare la striscia a verde prevedendo all'interno un campo da pallavolo e uno spazio attrezzato per adolescenti e ragazzi, per esempio uno schierfarma. Dal momento che i giochi per bambini sono già presenti presso l'area di fronte della nuova fermata al policentro della 3 e che si trova sul posto di Riattore Rossi, un'area piani di adeguate direzioni verso la via Sardini, uno spazio attrezzato per la sosta mediante panchine opportunamente frenggiate da alberi, in fine di realizzare il marciapiede attualmente assente lungo il ciclo stradale di Alton Brioli, l'attuale verde, salvaguardando guardando la possibilità di regolamentare la sosta in linea mediante tracciatura delle strisce blu senza rimpicciolire eccessivamente la carreggiata, che dovrà rimanere a senso unico garantendo comunque il passaggio di eventuale mezzo di trasporto. Grazie Presidente, um, io ho un emendamento riguardo all'area di via, Grazio, di via um, Don Grioli che avevo chiesto di, di mettere nella, nella delibera perché è un problema che c'è già oggi, cioè il fatto che le automobili vengono parcheggiate davanti all'ingresso uh, dell'area verde, e, oltre a quello ho altre due proposte che sono, quindi vado a leggere l'emendamento, legge si chiede di aggiungere dopo uh, di realizzare il marciapiede i seguenti paragrafi, di mettere in atto soluzioni atte a dissuadere la sosta di automezzi sui vari ingressi dell'area verde, di definire un'area di parcheggio per motoveicoli mediante segnaletica orizzontale, di dotare l'area verde di una rastrelliera per biciclette. Grazie. Consigliere Regalato. Grazie Presidente. Avevo un, un mini emendamento che non so che, che si possa inquadrare sotto questa voce, che è, è sostanzialmente questo e si riferisce, si riferisce ovviamente all'area tra le 100 qui. Eh, nel secondo paragrafo, al punto 1, io chiederei di eliminare il termine camper, in quanto mi risulta che i camper sono tutti superiori a due mesi, quindi potremmo considerare questo termine un pseudonastico, direbbe il mio amico De Lorenzo. Grazie. Sì, personalmente non lo ritengo ci sia alcun problema ad accettare e condividere quanto proposto dagli emendamenti. Eh, solo chiarimento: eh, mi sembra di capire che erano tre le richieste, ma in un unico emendamento. Quindi se ne voterà uno, però, che è che solo per capirci figurerebbe come terzo punto in coda ai due esistenti, va bene. certamente il regolamento quando ho sentito se perché mi hai spiegato? la siamo votazione facciamo la votazione e anche che possiamo accettare... e non è in votazione abbiamo sì, la votazione presentimento al movimento 33 approvato votazione e della proposta però da Paola che il consiglieri di non si faccia mai ma un favore. Non che c'è. votazione. Presenti 24, favorevoli 24, votare in 0, assenti 0, approvato. Punto 4, mozione congiunta dell'autoricorpo situato in via Salta di Abecca, richiesta di Arrecca, trasferimento. E la parola al firmatario. In sì, in piccola sintesi, eh, c'è la loro perletta, no, è giusto per chi ci ascolta anche due o due cose, eh, questa mozione nasce eh, da delle richieste, dalle delle delle persone che sono nel quartiere e perciò pertanto abbiamo fatto dei sopravvu abbiamo verificato che esiste il problema, chiediamo al Consiglio della Zona di farsi carico e di presentare la questione agli organi competenti e che venga risolta questo, questo grave problema di ordine pubblico del, del disturbo al prequimico e del grado ambientale, Grazie. Ti invito la maggioranza a votare questa mozione consigliere la terza capogruppo la terza sì, io semplicemente volevo chiedere al proponente e alla presidente eh, e anche alla proponente della successiva mozione cioè che bisogno c'è cioè, di trattare due mozioni se non si possono accolpare le due e quindi in pratica integrare quella successiva in questa per cui io non so vi invito a a trovare un accordo in modo appunto, che la seconda mozione possa essere inclusa in questa qui anche perché vuol dire cambia l'ultima parola nel titolo, uno chiede il trasferimento e l'altro chiede i controlli grazie Vicepresidente lo posso grazie Presidente eh, devo dire che a questo proposito eh, su mandato del mio capogruppo Viganò che non se ne poteva occupare ho inviato una richiesta al Consigliere Pedellini e alla consigliera Santoyena perché ci trovassimo questa sera alle sette e mezza qui in Consiglio proprio per procedere al ritiro contestuale delle due mozioni per la produzione di una mozione unificata. Eh, il consigliere Pellegrini mi ha fatto notare che non avevo coinvolto il suo capogruppo quindi giustamente è stato coinvolto il suo capogruppo dal capogruppo mi è arrivato mentre dalla consigliera Santojema mi è arrivata la disponibilità a procedere al ritiro delle due mozioni e eh, alla unificazione in un'unica mozione eh, da parte del, del capogruppo Perego da parte del capogruppo Perego mi è arrivato invece il rifiuto a procedere a questa eh, operazione eh, di conseguenza io ho comunicato al capogruppo Perego che avrei riferito al mio capogruppo Viganò e poi avremmo deciso di farsi, quindi attendo ora i loro interventi per sapere cosa fare, grazie Sì, grazie Presidente. Vorrei precisare che noi abbiamo dato la più ampia disponibilità a che venisse integrata la mozione presentata dal consigliere Pellegrini con tutti gli emendamenti migliorativi che, era, come ha detto giustamente il capogruppo La Terza, che la consigliera Santoiemma ritiene essere necessari per migliorarla. Non vedo nulla di strano, siamo i presentatari della mozione, accettiamo più volentieri tutte le integrazioni che tra Santoiemma presentata in successione della mozione, volesse integrare la nostra mozione, siamo qui disponibili in attesa di tutti i suoi suggerimenti e emendamenti nella speranza che riconosca i chioschi dagli autonegozi. Grazie. Emine. Assoluto, no. Sì, io adesso eh, non voglio entrare nella questione... Uno ha detto una cosa, l'altro ne ha detto un'altra. Credo che comunque lo spettro delle due mozioni nel momento in cui sono state presentate è lo stesso. Chiaramente eh, possono cambiare i termini, le espressioni eh, che sono state usate. Credo che siamo ancora in tempo. Eh, sì, la parola migliore, la parola più intelligente e di buon senso sarebbe fare una mozione unica. Io invito, io lo faccio, il mio gruppo lo fa, invito la Rega 9 a fare la stessa cosa togliamoci il cappello, togliamoci i distintivi, i distintivi che abbiamo, eh, le nostre bandiere facciamo una cosa unica, perché in fondo le due emozioni dicono la stessa cosa che far arrivare due emozioni dello stesso tenore con frasi diverse eh, mi dà l'impressione che non sia la cosa migliore per noi possiamo farlo adesso, subito o quando ritenendo fuori? Sì, grazie Consigliere Abbianti Io non volevo gestire a venire, però guarda che tutto questo discorso è surreale è un discorso che si fa fuori dall'Aula, non dentro tra l'altro mischiando le carte mentre si parla, perché gli accordi che il mio capogruppo ha proposto se volete fare degli emendamenti, siamo apertissimi a modificare la mozione che era prima presentata, diventava una mozione singola, unica di tutti e due i gruppi, di tutti e due i proponenti ed è la stessa identica cosa. Ma se poi c'è qualcuno che vuole fare muro contro muro è questo il risultato. Però ripeto, questa discussione qua è surreale in aula, non si fa una discussione del genere in aula, eh? scusate. Dire la ah, cioè la, abbiamo risposto a una richiesta che ha fatto la terza che non è una richiesta campata per aria. Ma lui ha visto che sono uguali e dice perché non dovete fare due. C'è uno integrato, è integrato in la terza, in ce uno integrato in e no? siamo al no. bar no. Siamo al bar Consigliera presidente Santoriano Grazie. Eh, io accorgo suggerimento di gruppo di togli obiettivi e di presentarla insieme, perché questo discorso querile, chi l'ha presentata prima, cioè soltanto perché ha iniziato per il bostoncino, no, ma fatto. non perché non è, stata... è un discorso infantile, è no. poi... Allora, però dire infantil... di dire infantile. Allora, teniamo eh, cortesemente un tono adeguato, alla discussione di un argomento sicuramente importante, ma credo che diciamo aprire un dibattito così intenso sul possibilità, necessità, valutazione di spostare mm. o di controllare meglio un mm. negozio se necessario. Mm. Allora, mi sembra di capire dalle parole dei, delle persone che sono intervenute che c'è questa ipotesi di valutazione di eh, unificare le due, delibere, eh, le due scusate, le mozioni. È eh, chiaro che non è che abbiamo un dibattito se uno vuole piuttosto che non vuole. Se ritenete opportuno, cioè se i due presentatari, quindi il consigliere Prevendini e il, la presidente Santo ritengono utile piuttosto che necessario confrontarsi in 5 minuti per valutare gli unificarli, sospendiamo per 5 minuti, altrimenti si mette in votazione prima una e poi l'altra. Eventualmente si presentano gli emendamenti se uno dovesse ritenere presentare gli emendamenti, chiaramente. Consigliere Belli. Grazie Presidente. La discussione effettivamente è surreale perché la disponibilità del mio collega per accettare gli emendamenti è stata data senza nessun limite di, eh, di emendamento, nel senso che bastava presentarlo non è stato fatto. Il fatto di ritirarla e di sentirsi dire non dobbiamo non bisogna mettere i propri simboli perché poi alla fine, alla fine della fiera questo è un discorso solamente di simbolo che è riportato sulla, sulla mozione mi sembra assurdo perché poi la delibera quando esce è una delibera del Consiglio di zona per cui non c'entra assolutamente nulla a me sembra che il gruppo Seller stia facendo della ostruzione ideologica solamente per etichettare una mozione qua stiamo facendo i veri cittadini se l'autonegozio dà fastidio ai cittadini e due consiglieri hanno portato la stessa mozione, purtroppo uno l'ha presentata prima, sta nei regolamenti che viene discussa quella presentata prima. E, e poi, cioè, è, è un discorso totalmente assurdo, per cui se volete medarla e me datela io chiedo al consigliere Perevini di tenerla in votazione, andava a ritirare tutti e due assieme, forse con un accordo preliminare fatto prima. Ma non, è, non esiste che in aula si discuta di questo. Grazie. Consigliere da gruppo Pellegrini. No, consigliere Pellegrini. Sì, buono No, sì, sì. sì. Che lo devi anch'io Allora, eh, io devo dire che bestia centrale. Il consigliere Belli ha centrato. Eh, noi, ripeto, siamo aperti a qualsiasi tipo di emendamenti chiaramente, che, che siano eh, in merito alla nozione. La, purtroppo, la, purtroppo, meglio per il nostro gruppo, l'abbiamo presentata prima. Ma il problema è un altro: il problema è portare in delibera, votare insieme questo, eh, questo documento che, come dice ha detto il consigliere Belli, in delibera poi viene deliberato dal consiglio tutto. Quindi, non c'è lega, te, che no. Quindi eh, noi eh, siamo pronti ad accettare eh, gli emendamenti o a integrarla con dei punti eh, salienti o quindi importanti della mozione della, della collega Santoyerma e portarla in votazione. Quindi noi lo manteniamo così com'è, appunto dando la possibilità alla consigliera di integrare la parte migliore, la parte um, forse più a lei um, più idonea. Nel nostro, nel nostro documento grazie consigliere Luzi grazie presidente eh, semplicemente sollevare una, fare un'osservazione alla mozione che condivido mi è capitato visto che sono lì da zona e non vuole tempo che, che ho contato a casa eh, di passare lì e fotografare e... la zona l'altro ieri per esempio ho visto che le... le... le... questa struttura non c'era così come è successo anche due giorni fa cioè non è più presente tutti i giorni ma è presente i giorni a terra eh, volevo vedere se anche voi risulta questo fatto o, o meno nel senso che per quanto sia così, io personalmente sì. sarebbe perché si vado qualche volta per ma risulta così del grado che comunque vabbè, su questo non discuto, sono segnalazioni di cittadini per cui sicuramente il problema c'è, eh, però ripeto la situazione eh, di gravità così pavimentata in realtà mi sembra che sia un po' favoriata in ultimo tempo dovuta all'alternanza della presenza della promessa, volevo vedere se anche voi risulta questo fatto, no, non volevo fare emendamenti, semplicemente volevo fare questa proposta. Santo Iena, grazie, però perché mi piace di quella zona, io proprio dalla parte dove si ferma e allora è il giorno perché ho tante segnalazioni da parte dei vincini nel parate di fronte dove avrà che e persone, persone, le cristali, tutte le sere, viene enormi tanto i tutti i grado che lascio per la mattina ma per anche la musica perché di notte poi la musica, la musica no no viene no, proprio da loro la musica molto alta fino a notte è entrata c'è scamazzi canta barra cioè è il peggiore che ha Grazie. grazie quindi non ci sono emendamenti da quanto ho inteso si procede mettiamo in votazione il punto 4 il trasferimento diamo la votazione certo. presenti 27 favorevoli 26 contrari 0 a 0 più 1 approvato passiamo al punto numero 5 non mi ha tutta sta fatica per venire fino a parlare con me che onore mozione e congelamento della prima volta posizionato in un'università che è il cavolo e i chiesi di che onore siamo i nemici Cosa? della risella la, ah, sì, la, ah, sì, la, <ride> la lega è nemica di sé la lega è nemica di sé no io ho una seconda domanda c'è in votazione il cavolo io non voto cosa si Abbiamo la votazione. Presenti 25, favorevoli 25, 0, 0, 0, 0, approvata. Era l'ultimo punto scritto all'ordine del giorno. Presentazione. visto, ragazzi, due sempre. 2 due.